Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di Emilo 12 volte. Emilo 12 volte è l'oggetto di quelli che ho recensito finora che mi sta dando più soddisfazioni. L'ho collegato da 3-4 giorni al mio cancelletto elettrico del capannone e funziona benissimo. Questa mattina pioveva e tramite il telecomando ho schiacciato, si è aperto e sono entrato di corsa. L'ho trovato comodissimo in questi 3-4 giorni perché c'è un via vai nel mio campannone di almeno 10-15 persone al giorno che arrivano, ogni volta citofonano, io devo lasciare stare il lavoro che sto facendo per andare in ufficio a schiacciare il bottone per aprirgli il cancelletto. Tramite il telecomando invece è stato veramente comodo, guardavo eh, tramite la porta di vetro chi c'era in fondo e aprivo. Niente, oggi vedremo come si programma il telecomando, eh, perché c'è tre modalità di funzionamento, e come si collega a una serratura elettrica eh, non, non ci vuole tantissimo sinceramente sono quattro collegamenti ma bisogna farli, bisogna farli bene altrimenti la serratura non scatta bene come l'altra volta ho deciso di farvi prima uno schizzetto eh, con il disegno così è più semplice da capire eh, anche perché questi relè sono molto piccoli i cavi vanno eh, tutti uno a fianco all'altro e magari qualcuno si può sbagliare invece dal disegnino vedete ho fatto anche le varie colorazioni è più semplice da capire comunque dopo vi farò vedere anche il relè montato allora c'è la parte rossa che sarebbe il cavo rosso che vedete qua c'è anche scritto sulla scheda comunque segno più iniziate col segno più c'è l'entrata e poi bisogna creare questo cavallotto che dal secondo pin va al quinto pin e poi lo faremo uscire dal terzo e si collegherà direttamente alla serratura. Vi ho fatto anche questo disegno per, eh, per dirvi di non guardare assolutamente le istruzioni, perché nelle istruzioni manca quest'altro cavallotto, io ci ho sbattuto la testa tantissimo, poi per fortuna ho trovato una foto di un ragazzo su un forum che spiegava come fare, che questo cavallotto praticamente parte da, dall'entrata del segno più, quindi sarà rosso, io poi dopo ve lo farò vedere marrone, così almeno vedrete bene eh, da montato come, come l'ho collegato. Comunque va da qua e va inserito nel secondo pin. E poi per ultimo c'è l'altro cavo, che è quello nero, che è evidenziato col segno meno sopra la scheda, che è quello più semplice da fare. C'è un'entrata nel pin e poi direttamente un'uscita che va alla serratura molto semplice quindi quello nero entra ed esce subito quello rosso entra poi si creerà il cavallotto poi si farà il ponticello e si farà l'uscita e si collegherà la serratura ora vedremo il, il relè montato allora qua abbiamo tutto l'occorrente che ci serve per il funzionamento che è un trasformatore che è attaccato alla presa della corrente che mi trasforma la corrente da 220 a 12 volte una serratura elettrica, il telecomando e questo è il Re Milo, quindi adesso vi spiego che i miei cavi che vanno al trasformatore sono, sono neri, non sono rossi, quindi anche questo anche se lo vedete nero in teoria è rosso e il ponticello di cui vi ho parlato prima che non avevo capito come funzionasse, dove, che, che ci fosse ecco, è questo l'ho fatto marrone così almeno si, non si mischia insieme ai rossi che ci sono dall'altra parte almeno potete capirmi meglio allora questo è quello nero che sarebbe il meno che vedete entra nel, nel pin in alto e poi ci sarà un cavallotto che è quello che vedete questo che esce che va direttamente alla serratura invece il cavo più che è rosso entra nel secondo pin che è questo qua in basso vedete ed esce qui nel terzo pin e va direttamente alla serratura poi bisognerà creare un cavallotto che è questo vedete che va dal secondo pin al al quinto pin e poi ci sarà quel cavallottino lì che ho fatto marrone che è quello che vi dicevo che non è segnato sulle istruzioni che va dal, dal segno più e si collega al secondo pin vedete siamo pronti per testare la serratura eh, in questo caso visto che noi dovremmo solo dare l'impulso abbiamo programmato il telecomando usando solo un bottone che sarebbe il bottone B vedete schiaccio perfetto avete visto che la serratura funziona benissimo. Ora vi farò vedere come si programma il telecomando. Per programmare il telecomando bisognerà schiacciare questo bottoncino che c'è sul relè, vedete? Bisogna tenerlo premuto fino a quando la luce verde non lampeggia. Quando lampeggia la prima volta vuol dire che è la prima modalità, dobbiamo lasciare il bottone, schiacciare il bottone del telecomando e rischiacciare questo bottone. Per la seconda modalità invece bisogna premere il bottone, tenerlo premuto fino a quando la luce verde non farà due accensioni, lasciarlo, premere il bottone del telecomando e ripremere questo bottone. Per la terza programmazione che è quella che ci serve a noi dovremmo tenere premuto il bottone, arrivare alla terza volta che si accende la luce, si deve accendere per tre volte con la verde, lasciamo, schiacciamo il bottone e poi dopo rischiacciamo questo ora vi farò vedere eh, ho messo il, il telecomando eh, come si chiama, con la programmazione cancellata così almeno adesso potremo eh, riconfigurarlo teniamo premuto prima luce verde seconda luce verde Terza luce verde, lasciamo, premiamo il telecomando e rischiacciamo il bottone fin quando non si accende la luce rossa. Perfetto, adesso il, il telecomando è stato impostato nella frequenza che vogliamo noi.